ritrattista, caricaturista e di altre attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma, capitale. Interviene per la relazione sulla delibera la consigliera Guadagno. Prego consigliera, per 15 minuti ne ha facoltà. Buonasera a tutti. Grazie Presidente. Con questa delibera si presenta l'occasione di animare le strade di tutta Roma con pittori, caricaturisti, ritrattisti, artisti, creando nuove opportunità per promuovere la vita culturale ed artistica della città. Vogliamo ricordare che Roma è la capitale dell'arte e della cultura e vogliamo che gli artisti e i cittadini siano i primi protagonisti di questo fermento artistico. Vogliamo che le nostre vie tornino ad attrarre i maestri d'arte e magari che invoglino all'apertura di nuove botteghe. E ci siamo spesi affinché in questa delibera si cercasse di garantire la qualità delle opere d'arte le... grazie alla prova d'artista. Vedremo solo opere originali. Le nostre strade potranno trasformarsi in veri e propri musei a cielo aperto. Sarà un po' come ricreare la magia di, della storica via Margutta. Gli artisti eh, potranno confrontarsi con il pubblico animando il dibattito culturale. Un altro aspetto che riteniamo molto importante è che con, questa, con questo atto si darà spazio a nuove forme artistiche che, opero, che operino nel campo di tutte le forme eh, delle arti, arti figurative, che guardino verso all'innovazione e alla ricerca. Roma va vista come un grande museo diffuso e con questa delibera si presenta l'opportunità di contribuire al risanamento e alla ricocitura dello strappo culturale che insiste tra centro storico e periferie. Non sarà solo un'occasione di condividere l'arte, ma un modo di stare insieme, di vivere la città. Oggi, con questa delibera, tutti i municipi vengono chiamati responsabilmente, secondo una visione di decentramento, ad indicare le aree di, di, di esercizio della città, contribuendo così eh, a creare quella che è la rete culturale, immaginando nuovi siti come potrebbe esserlo quello del Lido di Ostia o il Pigneto o Piazza Vittorio Emanuele. Le amministrazioni con l'occasione potranno intervenire per sanare anche zone critiche ad esempio dove insiste il commercio abusivo, contrastandole con la presenza degli artisti proprio su strada. E nel confronto con tutti i soggetti interessati, eh, riteniamo importante eh, dire che è emersa una certa preoccupazione nei confronti del primo municipio, c'è cioè una certa preoccupazione di rischio di chiusura politica noi però invitiamo il primo municipio ad utilizzare questo strumento come una risorsa per la promozione culturale e lì sono sicura che raccoglierà, il primo municipio risponderà a questo invito, risponderà alla richiesta degli artisti individuando un numero maggiore delle attuali postazioni e magari distribuendole, non concentrandole su un'unica un zona, su un'unica piazza e distribuendole su tutto il territorio. Deve essere chiaro che il patrimonio artistico-culturale può rappresentare un'opportunità per superare la crisi, promuovere la crescita culturale e la coesione e l'integrazione sociale. Le attività culturali stimolano l'economia e le attività produttive, cercando, come in questo caso, di creare nuove occasioni occupazionali, e anche in questo senso riteniamo sia stato importante dare risposta. E per la redazione di questa delibera oggi voglio ringraziare il contributo di tutti quelli che hanno partecipato, eh, dagli stessi protagonisti, quindi pittori, ritrattisti, caricaturisti, al, eh, al collega consigliere Andrea Coglia, a tutti i consiglieri, ai municipi, eh, all'assessorato e in particolar modo al direttore del Dipartimento Cultura Vincenzo Vastoda e agli uffici che hanno contribuito insomma, ad affrontarci a sanare quelle che erano un po' le criticità emerse. Questa delibera approvata all'unanimità dai municipi eh, è, è il risultato insomma, di un lungo lavoro di confronto e di condivisione eh, con tutti i soggetti interessati e con i territori. Insomma ci auguriamo che possa essere accolta positivamente da tutte le forze politiche oggi. Grazie Presidente. Grazie.